Buongiorno a tutti, sono già alle 9 e un quarto, sono già operativa da più o meno un'oretta sono andata a recuperare alcuni detersivi giù in garage allora oggi i miei programmi vorrei pulire tutti, tutte le tapparelle e tutti i vetri ecco, e poi vediamo nel frattempo quanto tempo ci metto tutto quanto Stamattina mi sono già, son già programmata per, per il pranzo, la cena, oggi sto a casa e, e niente, mi dedico tutto a casa. Niente ragazzi, sono andata a recuperare il detersivo e lo proviamo subito perché io ho, faccio vedere, ho questi tappeti qua che sono sporchini, non so se si vede qua, però sono molto molto sporchi. Anche qua faccio vedere, forse si vede meglio. Qua c'è le macchie di caffè. Questo è quello di cucina e ben sporco. Niente, ragazze. Eh, come detersivo, voglio provare questo qua che abbiamo comprato un'altra volta. Lo proviamo subito. Questo qua è anche bello concentrato. Dai, almeno c'è scritto così. Concentrato, sì, guardate. Ciao. Io direi che è molto concentrato. Già. Sembra una gelatina. Ma molto concentrato. Facciamo così, che facciamo prima, sennò stiamo qua fino a domani. però non ha detto che è buono, deve essere concentrato così vediamo ora poi voglio mettere per carbonato ci mettiamo un pochino e questo qua lo metto direttamente dentro aspettate che forse vi faccio vedere che è bello ma comunque avete capito no? misti 40 gradi, un'ora e 10, vediamo un attimo se con questo lavaggio qua si pulisce. Allora nel frattempo metto lenzuola all'aria, poi dopo vado un attimo in cucina che finisco di preparare la cena, eh, faccio le tigelle, allora è già passato un'oretta da quando ho impastato e dopo vado a finire. Intanto metto il in suolo all'aria. Mi sono messa le scarpe per la sicurezza perché devo usare la scala. tutto con la maglietta. userò i guanti quelli che ho in cucina vedrete che sono ormai sono tutti, tutti bruttini allora finisco di utilizzare questi qua questi mi sono trovati benissimo e la marca non mi ricordo adesso ah è finita anche la lavatrice ho lavato ho lavato questo qua che c'erano delle macchie anche di caffè tra l'altro è andato via tutto eh, non so se è stato per carbonato che ha fatto andare via tutto comunque si è lavato tutto benissimo tutti i tapeti anche con le macchie eh, però direi di sì perché quello di un detersivo secondo me non c'entra niente anche il detersivo mi sa che è buono poi vediamo nel frattempo come, come risulta però per carbonato ragazzi veramente secondo me è stato per carbonato che mi ha smacchiato tutto ragazzi voglio fare una cosa mm. oddio voglio mettere anche questo qua che è tutto macchiato e insieme alle tende che così va bene ci, ci mm ci va messo qualcosa con le tende che così si, si lavano meglio eh, ci metto questo qua vedete è tutto è tutto macchiato praticamente questo qua facciamo un'altra prova ci metto un'altra volta per carbonato un cucchiaio eh, dentro, dentro la lavatrice e poi, eh, e poi eh, ci metto anche il detersivo eh. Perché se è il percarbonato che ha fatto queste cose qua, ragazzi, io Vanish non lo compro più, <ride> ecco, è una. È un... ci devo mettere un cucchiaio del genere. Vabbè, questa volta l'ho comprato una cosa questo qua che è piccolino, perché eh, non mi ricordo com'era, ecco, sono sincera, non, non mi ricordavo com'era, e comunque. Guardate, sbiancante igienizzante, ecologico per i capi bianchi Perché, perché se è per carbonato, per caso, smacchia tutto, S cioè smacchia il caffè il... Cioè, io volevo arrivare al punto di non comprare più Vanish Perché costa un sacco di soldi e volevo trovare una cosa un po' più ecologica, diciamo e Fino ad oggi non ho trovato niente, ecco mm, non so se vi ricordate, avevo fatto anche un, um, un video, ma un vecchio video, che è uh, l'anno scorso che stavo provando di smacchiare la, um, la mia tovaglia in modi diversi, quelli che ho visto anche su YouTube che girano, sono tutte cavolate, ecco. E... Comunque è molto denso questo qua, guardate, già, sembra una gelatina più che altro. Sì, un, ti lascia un, un profumo un, senza profumazioni floreali, così, um, infatti c'è scritto bucato classico, facciamo un'altra prova con questa cosa qua e poi vediamo, se smacchia tutto sarò super contenta, veramente, già tra l'altro l'avevo fatto un lavaggio eh, a 40 gradi non è che ho fatto 90 gradi cioè e poi e che è durato anche poco stessa cosa faccio anche qua vabbè qua sono le tende mm. le tende giustamente non, non posso mica lavare a 90 gradi anche perché sono, sono anche sintetiche allora intanto procedo con questo spolverino qua che spolvera anche tutte le pareti se ci sarà, non so, tipo una ragnatela, anche la polvere, ecco, va benissimo con questo qua. Si pulisce molto bene con la maniaca, da tanti anni che pulisco con la maniaca non cambio. Allora, adesso puliamo anche il term termosifone qua. Allora, qua ci ho messo l'acqua con un goccio da munica. Vi faccio vedere come pulisco il termosifone io. Questa vaschetta qua la tengo apposta per fare queste lavori qua. allora ho oh, finita la lavatrice, sto guardando questo asciugamano qua qualche macchiolina piccolina piccolina ci è rimasta ancora eh? ma, ma proprio piccolina però secondo me se ci mettiamo questo asciugamano qua mh, dentro l'acqua calda eh, con un po di percarbonato in un'ora va via perché la lavatrice adesso non mi ricordo quanti gradi ci ha messo 40 gradi, ecco, a meno gradi e anche lavaggio molto veloce però è venuto molto più chiaro anche tra l'altro e qualche macchinina però c'è rimasta ma questa cosa qua adesso poi rilavo alcune cose mh, a temperature un po' più alte e secondo me va via allora intanto adesso mh, e tiro fuori dalla lavatrice la tenda, quella, quella più grossa, la rimetto subito perché quello lì si asciuga stando lì, ecco, e facciamo questo lavoro qua, dopo quelle altre tende invece le devo asciugare perché quelle altre le stiro anche, questa invece non la stiro, si asciuga così. Ragazzi, un'altra volta qualcuno mi ha scritto che non, non cambio mai l'acqua, giustamente. Questa volta sarò accusata per uno sprecone d'acqua. E via che andiamo. Questo sarà il terzo quarto, eh. Comunque, per queste pulizie, ho sprecato. 20 litri d'acqua e sarà un litro d'ammoniaca e sarò stato da magia. Allora con la carta che mi è rimasta dai vetri adesso do una pulita anche qua veloce a questo vetro qua della stufa così non sprechiamo la carta no ricco questa initiò non si pulisce una vi faccio vedere con eccetto Così facciamo qualche prova. Acetone. Eh? No, da di no, da. Anche acetone non pulisce. Questa è liscia. meglio però sì ci voleva anche una spugnetta solo che non l'ho presa vabbè vado a prendere lo spugnetto. la spugnetta qua così dopo la butto via Questa del balcone ci aggiungo anche un goccino di, di sapone per i piatti per sgrassarlo anche un po' perché sapete so in cucina che si se cucina sempre si fa di... si fa mangiare e c'è poco da fare. Allora, la mammonietta sempre e poi ci metto un goccino di sapone per i piatti, ecco, due perché è come un cucchiaino, ecco va bene allora mi è rimasta la cucina e mi è rimasto anche il bagno sono già le quattro e mezza siamo un po' lentini, eh ragazze nel frattempo che stavo pulendo lì mia suocera mi ha portato le tende vi le faccio vedere Tadam! comunque sì i tendoni stanno molto meglio mm, mi ha prestato queste qua anche così adesso per il momento tengo queste le ho già appese secondo me dopo stanno molto meglio va bene ragazzi devo finire le mie pulizie perché oggi veramente però sono stata abbastanza bravina eh? quasi quasi pulito tutto cioè mi manca il bagno adesso finisco la cucina il bagno secondo me ormai lo lascio per domani perché oggi ho già dato, secondo me Comunque ragazzi, acqua e la monica secondo me è il miglior metodo di pulizia per i vetri perché non lascia l'oni proprio. Non ci vuole niente, solo un po' d'acqua, l'acqua calda e la monica, ecco. Ehm, io da anni che pulisco così e eh. secondo me è meglio di così, non riesco a pulire con niente. Poi semmai domani possiamo provare quelli del bagno perché oggi sono già le 6 ragazze. Ridendo a scherzare, sono arrivate alle 6 e adesso finisco di pulire qua, poi dopo voglio editare il video e ci, noi ci vediamo domani perché anche domani sono a casa e quindi finirò le mie pulizie domani. Ecco, niente vi saluto e ci vediamo domani. Ciao ciao!